trovati da Gerardo Paterna per Retv. Oggi intervistiamo un personaggio che ancora non, non ha calcato le nostre scene, stiamo parlando di eh, Simone Rossi che è direttore generale del teleportale gateaway.com. Ciao Simone, grazie per essere qui. Ciao Gerardo, grazie a te per l'invito. Bene, allora, eh, grande opportunità per gli agenti immobiliari, ovvero la possibilità di rendere internazionale il proprio business, cercando di attirare potenziali eh, acquirenti anche dal mercato estero nelle proprie zone. Giusto? Questa è un po' la mission del vostro portale. Assolutamente sì, anche se devo precisare, non c'è da tirare una, um, diciamo, una clientela, un acquirente che non sa di voler acquistare case in Italia. La clientela c'è già, è un mercato che è, è forte, è presente, è lì da tanti anni, anche se è ancora molto da scoprire uh, da parte degli agenti immobiliari, dei, quindi dei, dei player del settore italiano, ma è lì e è, è, è, da tanto tempo che lì ha una passione per l'Italia e sta cercando immobili in Italia, fa fatica a trovarli. Uh, grazie al cielo c'è anche Gateway che comunque è comunque presente, siamo all'estero, siamo sicuramente il database di immobili italiani eh, più grande che c'è e quindi comunque diamo una, una grande scelta all'acquirente. 150 esterniero. paesi? Siamo visitati di più di 150 paesi, okay, diciamo quindi... che 150 è il numero di paesi che ci visitano con una certa costanza però ecco, ovviamente bene. paesi che visitano il sito sono anche di, anche di più Ok. Allora, um, acquirente straniero in Italia viene sempre da pensare al, all'oligarca russo o al ricco cinese che compra soltanto a, a Capri oppure a Venezia, in realtà ci sono anzi tanti clienti che sono interessati anche a zone meno eh, rinomate e che magari possono spendere anche qualche, qualche euro in meno. Su questo cosa ci racconti? Sì, c'è effettivamente questa diciamo, miscredenza che l'acquirente straniero so, vuole solo ed esclusivamente il pezzo da 10 milioni di euro, l'immobile da 10 milioni di euro costa smeraldo. C'è anche quello, non lo voglio dire, ma ovviamente i numeri sono molto più risicati. Non è un mercato estremamente di nicchia, è un mercato che sta diventando passami il termine, popolare. Quindi che cosa vuol dire? Che ci sono tantissime persone che, che possono permettersi innanzitutto un viaggio in Italia, questo grazie alle rotte low cost, quindi spesso fare un viaggio da Londra a Firenze o a Catania costa magari di meno che fare un viaggio in treno fra Londra e Manchester, quindi certo. questo ha aperto tantissime rotte, ha aperto comunque un mercato a gente diciamo normale, gente borghese, normale, che magari borghese. ha 100-150 ah, ecco, sì, sì. mila euro da spendere in una seconda casa eh eh, all'estero. Sì, sì. esatto, non sono poverelli, ecco. Eh, sì, sì, sì. Comunque, perché chi ha 100-150 mila euro da spendere in un altro paese, più il costo comunque di andare in questo paese certo. per, per sfruttare l'immobile, proprio poverello non è. Però c'è è questo il mercato, è un mercato, noi abbiamo più di 150 mila visitatori unici al mese sul portale, quindi ti rendi conto che il mercato inizia a riflettere quello che è la suddivisione della classe sociale, quindi c'è molta più gente nel mondo che ha 100 mila euro da spendere, 200 250.000 250 euro, che gente che ha 10 milioni di euro. Quindi anche il flusso delle richieste più o meno rappresenta questo ceto sociale, diciamo che il 60% delle richieste arriva eh, fino a 250 mila euro e circa il 7% da 500 un milione e un altro 7% dal milione in su. E poi ovviamente c'è certo. nel mezzo questa... Quindi si suddivide così che se andiamo a vedere più o meno sono i numeri della suddivisione sociale. Ripeto, forse più o meno il 60% delle persone ha un 100, 150, certo. 250 mila euro da spendere. Per una seconda Dove case. comprano? A parte Capri, Venezia, Roma, Firenze? Beh sì, eh, allora... Ehm Diciamo che anche lì come si sta distribuendo un po' in tutte le nazionalità, quindi tantissime nazionalità, sempre più nazionalità cercano case in Italia, anche le zone si stanno distribuendo, fino a 20-30 anni fa la faceva da padrone la Toscana, che ha sempre il suo appeal, se andiamo a guardare la classifica sta sempre piantata in prima posizione la Toscana, però il gap con le altre regioni sta diminuendo, ma non perché sta scendendo la Toscana, ma perché stanno salendo le altre De regioni, molte agenzie si propongono anche di regioni che eh, prima non, non attiravano per niente gli acquirenti stranieri. Per esempio? Un esempio è la Sicilia, la Sicilia ad esempio qualche anno fa noi facevamo tantissima fatica a trovare agenzie immobiliari che volessero proporsi all'estero, poi piano piano hanno iniziato, quelle che hanno iniziato hanno iniziato a mettere nel mercato immobili adatti a acquirenti stranieri, gli acquirenti stranieri che già cercavano case in Sicilia perché comunque... La Sicilia fa tantissimi turisti Beh, internazionali certo, certo. l'anno, eh, hanno iniziato a trovare un'offerta e così è, è nata diciamo, una zona appetibile per gli stranieri, ma in realtà non è così, in realtà è al contrario, si è creata una zona appetibile per gli agenti immobiliari da introdurre al mercato estero che era già lì presente e aspettava che qualcuno gli proponesse un servizio per acquistare la casa. Certo. Ehm, quali sono le informazioni indispensabili per il cliente straniero che viene a visitare, a visitare virtualmente l'immobile, quindi prima dell'acquisto. Cosa deve trovare? Allora, Consideriamo che l'acquirente straniero vive all'estero, non, eh, non è nato e cresciuto nella zona in cui è l'immobile come potrebbe essere l'acquirente eh, locale, quindi più informazioni gli diamo e meglio è. Ovviamente le fotografie perché è, è, quello, è essenziale, la vendita è comunque sempre una vendita emozionale, già lo è nel mercato locale, lo è ancora di più all'estero a persone che sono appassionate dell'Italia perché loro acquistano qua per la passione di que, per questo paese, per la nostra cultura, il nostro stile di vita, non per un investimento immobiliare, quindi anche la descrizione non deve essere tecnica, deve essere... Passionale, io ti devo fare innamorare di quell'immobile, la fotografia appunto è forse il, il media più d'impatto che ci può essere eh, perché in un attimo io riesco a capire che cosa quell'immobile eh, da offrire, che, certo. che impatto mi può dare emotivamente quell'immobile, quindi la fotografia è molto importante, soprattutto la principale e poi via via le altre e poi fornire più informazioni possibili e non dare per scontato, molte volte magari non mettiamo l'informazione in una descrizione per un immobile dedicata ai loro locali perché diamo per scontato, se io ti dico in quel paese tu sai già quanta certo. distanza c'è dal mare, i servizi che ci sono eccetera, lo straniero magari non lo sa, quindi dire anche questo, dire che Tormina non è esattamente sul mare magari è una un'informazione che allo straniero magari può, può essere, ho detto Tormina anche se è popolarissimo, magari un altro sì, paese, sì, sì, certo. quel paese che noi diamo per scontato che è a 20 km dal mare, magari lo straniero non lo sa. E mh, la posizione geografica esatta dell'immobile anche quella è molto molto importante e poi dire essere sinceri aperti e trasparenti su tutto. Okay. E, quali consigli daresti da specialista ad un agente immobiliare che vuole posizionarsi su questo mercato cioè che vuole diventare il riferimento credibile per il suo territorio nei confronti del, degli acquirenti che arrivano dall'estero? I consigli sono, sono tanti, eh, sicuramente lavorare, lavorare bene, con serietà, con professionalità, eh, gli stranieri comunque hanno una certa diffidenza iniziale, ma non perché siamo italiani, perché c'è questa retorica, assolutamente non è così, ma immedesimiamoci in loro, se noi dovessimo andare a comprare una casa in un altro paese probabilmente anche noi saremmo super attenti e un pochettino diffidenti dal primo agente immobiliare o dal primo venditore che si presenta per, poter, per venderci un immobile quindi lavorare già bene su quello poi ovviamente c'è il posizionamento c'è internet Noi, il 97% dei, dei, dei potenziali acquirenti degli stranieri che cercano casa in Italia lo fanno attraverso internet quindi ovviamente porta all'immobiliare e gateway questo quindi un bel abbonamento, un abbonamento gateway, okay, a gateway okay, è già un'ottima partenza. È, è un partenza e ti okay. dà comunque già una certa visibilità è una certa diciamo mole di acquisizione certo. di, di, di, di contatti eh, e poi questi contatti bisogna, bisogna curarli, eh, coccolarli, eh, seguirli eh, poi comunque dare informazioni, spiegare bene qual è il processo di acquisto noi con il nostro sito lo facciamo, lo facciamo bene però ad esempio ehm, ci sono poi tante leggi locali che noi non possiamo dare perché cambiano di regione in regione di provincia certo. in provincia purtroppo l'Italia ha un po' questa cosa qua però l'agente immobiliare che è nel territorio può dare informazioni attraverso il proprio sito ma anche se uno non si vuole creare un blog attraverso internet, attraverso Facebook o altri o altri canali, attraverso delle newsletter eccetera eccetera. Per fare un po' di marketing di contenuto, comunque, sì, per assolutamente, raccontare assolutamente. la storia, cioè dove sei, raccontare il per, perché, far comprendere il perché eh, cliente straniero dovrebbe acquistare dove lavora lui eh, esatto Beh, ormai il marketing non funziona più Io quanto sono bello quanto sono figo compra da me non ci crede più nessuno okay. ti devo dare delle informazioni devo comunque posizionarmi come voce autorevole nel settore nel, nel luogo nel, geograficamente però comunque come voce autorevole e ripeto non lo posso fare dicendomi da solo che sono bravo e sono bello devo dare dei contenuti devo far capire devo spiegare e questa cosa poi arriverà da sola Benissimo, benissimo. Quindi allora eh, un appello agli agenti immobiliari per visitare il vostro sito, quindi gate-away. C'è una sezione dedicata agli agenti immobiliari, giusto? Esatto, okay. sì, abbiamo... okay, dove possono compilare un form per essere poi ricontattati con una proposta assolutamente buona. Sì, visita visitate il portale, visitate il nostro blog che sta nella versione italiana, quindi it.gateway.com okay. per, per quelli che riguardano appunto le informazioni verso le agenzie immobiliari, eccetera, eccetera. Eh, invece sulla versione inglese c'è il blog per gli stranieri, quindi anche ah, lì, magari, okay. se volete andare a vedere che tipo di informazioni diamo all'estero, lo, lo potete fare contattateci, chiamateci, noi siamo Pronte. a disposizione, soprattutto non vendiamo soltanto un abbonamento ma noi vendiamo anche una consulenza e ehm, diciamo una, eh, un supporto alle agenzie immobiliari, quindi capiamo che è un mercato nuovo, non è così difficile perché basta veramente applicare le regole che si applicano comunque le di, di, di buona norma per poter vendere, però eh, appunto essendo un mercato nuovo diamo tutta la consulenza e tutta la nostra expertise, basta ascoltare i consigli e magari provarci poi... Bene, i risultati bene. arriveranno. Allora, ringraziamo quindi allora Simone Rossi, direttore generale di gateway.com. Grazie a voi. Un saluto anche da Gerardo Paterna per ETV e ci vediamo prestissimo per la prossima intervista. Ciao, a presto. A